Elisa, terza serata a Verona ed è festa anche con la pioggia, la recensione. Scende la pioggia ma che fa punto nulla se sul palco dell'arena che è Elisa. È la terza serata della festa che l'artista di Monfalcone si è regalata per i suoi 20 anni di carriera. Che è stata una quarta serata, sempre con l'orchestra, aggiunta per le moltissime richieste pervenute. La serata inizia poco dopo le 21, con un cielo che pare concedere una tregua a chi, dal tardo pomeriggio, ha preso posizione in arena. Scopriremo poi, sulla nostra testa, che si tratta soltanto di un'ora senza pioggia. Poi sarà diluvio fino alla fine. Non è un caso, ci viene da pensare, che l'ultimo brano della serata sia proprio il cielo. Splendido duetto tra Elisa e Renato Zero, insieme a Francesca Michellin, Mauro Pagani, Corrado Rustici, Mario Biondi e Gianna Nannini ospiti di Elisa. Per farsi accompagnare Elisa sceglie l'Orchestra Nazionale dei Giovani dei Conservatori, composta da 70 elementi tra i migliori studenti dei conservatori italiani. La dirige il maestro Alessandro Cadario. La serata si apre con Dancing. Creature era in bov per poi commuovere con una struggente qualcosa che non c'è. Il pubblico è in piedi per stai e luce, e quando arriva la prima ospite della serata, l'applauso si fa boato: Francesca Michelin duetta con Elisa in distratto e poi la coinvolge nel suo L'amore esiste, da lei stessa riarrangiato per l'orchestra. È una versione magica. più bella o meno bella dell'originale? Non si può fare un confronto tra due poesie. Di certo sarebbe importante che questo duetto avesse sviluppi. Ora la pioggia comincia a scendere sull'arena. Fine fine, si vede in controluce. Il ritmo è destinato ad aumentare, ma nessuno cede. Elisa ringrazia. Quasi si commuove e prova ad asciugare i fan con almeno tu nell'universo. Arriva, subito dopo a modo tuo, l'omaggio a Jim Morrison con Ghost Song, e un poeta prima che un musicista, dice Elisa. Il concerto scivola sulla pioggia ma nessuno si arrende, l'arena è un pantone di colori con tutte quelle mantelline aperte. Corrado Rustici e Mauro Pagani, che Elisa chiama maestro, arrivano ad accompagnarla in due momenti differenti Di Rustici ricorda che è stato il primo a credere in me e nel mio inglese. Lui si è speso con le case discografiche sostendendo di lasciarmi cantare in inglese il concerto srotola emozioni a ogni canzone, la tenerezza compare col video di Elisa poco più che adolescente che canta Fly me to the moon, canzone resa celebre da Frank Sinatra. Terminato il video il brano viene replicato in coppia con Mario Biondi. Poi arriva Gianna Nannini. Insieme omaggiano Carole King con Youve Got e Friend e proseguono con una roccheggiante, nonostante l'orchestra, ogni tanto. Sempre sotto la pioggia, che ora è davvero insistente. Il poker finale è composto dalla Nima vola, Together, gli ostacoli del cuore e il cellon duetto con Renato Zero, da lei definito una leggenda, e... Come per la Micheline, sarebbe bello che anche questo duetto restasse, in qualche modo, nel tempo. La musica è finita, gli amici se ne vanno appunto, ma che grandi serate che abbiamo vissuto!